C'è play, premi, like, ci stanno le tigre online Woo! Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non più altro è un bre Matalo, matalo Camperon dietro la cru mm. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube Senti tutto e di più Forza fallo pure tu Perché Woo! con le tigre di Roma starei sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale Io sono Maxi, ma proprio sul canale nel vero senso della parola E vi eh, porto qualche informazioncina ragazzi Allora, qui ragazzi, non si sa che cazzo ho creato eh, Ho creato un video di 12 minuti ma non me ne ero accorto che mi era rimasto l'overlight attivo Quindi ragazzi non pensate che l'ho fatto intenzionalmente per monetizzare perché come avete visto durante il video non c'è pubblicità comunque passiamo al video che vi volevo dire allora nell'ultimo video che ho caricato oggi che è questo qui ci sono dei link nuovi ragazzi dei link nuovi che eh, vi consiglio di aprire allora c'è una nuova home page ragazzi di G2A home, che sarebbe questa qui voi cliccate qui e andrete su eh, home g2a.com maximilk youtube allora ragazzi una cosa che vi voglio dire su questo sito c'è veramente tantissima roba se voi vedete tutto quello che io ho scritto qui insomma tutte le varie cose eh, c'è veramente tanta roba scontatissima però adesso andremo a vederla insieme allora per prima cosa ragazzi quando andate nel sito eh, registratevi, registratevi eh, con il link che vi ho appena mandato vi registrate, cioè che vi ho appena fatto vedere andate sul sito e avrete la possibilità di poter scegliere tantissimi prodotti ragazzi come state vedendo ci sono veramente tantissimi prodotti è tutto super scontato ragazzi, tutto super scontato quindi andiamo a vedere un qualcosina ragazzi. Per esempio qui abbiamo il gaming, abbiamo parecchia robina di gaming. Eh, vabbè, lì ci sono i punti di valute tutte queste cazzo de Per esempio abbiamo i eh, giochi di azione. Eh, come vedete qui abbiamo GTA, la stinkey di GTA a 14,99 Abbiamo delle stinkey, abbiamo eh, parecchie cosine. Quindi io vi consiglio sinceramente di farci una visita perché comunque come vedete i prezzi sono veramente scontatissimi ragazzi, un qualcosa di allucinante. Io adesso vi farò vedere solo qualche pagina, non è che sto qui a farvi vedere il tutto perché sennò no ci famo notte ragazzi, però come potete vedere i prezzi sono veramente bassissimi ma un qualcosa di, di assurdo come ho già detto. Poi ci sono comunque tutte le quante le varie categorie, come dicevo, avventura, cooperativo eh, e tutto il resto, insomma, quindi eh, voi dovete scegliere mh, eh, la, vostra, mh, la vostra categoria, quello che vi interessa, vedete? Picchiaturo, eh, insomma, c'è un sacco di roba, c'è veramente un sacco di roba, avrete dei filtri, avete delle cose, insomma qui potete filtrare tutto quello che volete per esempio su giochi di steam oppure xbox mettete solamente xbox e qui vi darà tutto quello che concerne xbox per esempio vedete su xbox rocket league xbox live key eh, key global a 12,43 euro insomma c'è veramente tanta bella robetta ragazzi eh, che dire, che dire, hanno veramente delle belle cosine da, da poter acquistare addirittura delle Shark Card eh, la, la Tiger Shark che è della Rockstar che comunque vi dà 200.000, qui la pagate veramente una cagata la pagate 4 euro, mentre mi sembra che mh, su Roxar mi, mi sembra che costi 7 euro insomma a parte questo ragazzi poi ci sono tanti, tante altre cosine, come vi dicevo basterà andare sulla vostra categoria per esempio andiamo su PSN, su PSN abbiamo tante cosine anche qui ragazzi giochi PSN, azione, cioè ragazzi veramente ma chi cazzo vedete sti giochi a sti prezzi ok questo qui l'hanno regalato poco tempo fa però comunque ci sono altri giochi che sono veramente a prezzi competitivi ragazzi The Witcher 3 insomma c'è tanta bella robetta che secondo me vale la pena comprare ovviamente eh, come ho già detto poi siete voi che stabilirete quello che comprare quello che non comprare però devo dire che i prezzi sono molto molto molto competitivi ragazzi eh? Eh, parliamoci chiaro c'è veramente parecchia roba parecchie cose io adesso sto scorrendo per farvi vedere in linea di massima che cosa c'è però secondo me troverete eh, la terra che vi regge secondo me quindi dovete solamente cercare poi eh, abbiamo non so come ho già detto xbox psn steam eh, abbiamo origin account origin cioè account scusate giochi di origin quindi potremo scegliere tutto quello che, che vogliamo se giochiamo da PC come con Steam, come con Origin e tutto il resto poi qui ragazzi abbiamo l'elettronica per non parlare dell'elettronica abbiamo cose carine a un prezzo secondo me abbastanza concorrenziale con tanti altri cioè ci sono delle cose veramente carine basterà semplicemente andare sul sito e guardare come ho già detto ragazzi registratevi con eh, con eh, il link che ho nella descrizione che metterò anche in questa descrizione troverete il link con scritto home vi registrate e potete vedere tutti i prodotti comprare se qualcosa vi interessa mh, e tutto il resto quindi ci sono veramente veramente tantissime cosine ragazzi che io penso che parecchie cosine le comprerò insomma come vedete c'è xbox, um, xbox one console skin ragazzi sono degli sticker per i controller per la console e altre cazzate varie a 6,95 euro è, un... è uno skin della ferrari ragazzi insomma andiamo a vederlo bene vedete che è carino che è veramente bello cioè secondo me eh, vale la pena comunque comprarlo anche perché eh, io adesso l'ho chiusa la pagina ragazzi c'era 7,49 euro da un altro sito perché io purtroppo no purtroppo bene per me male per chi non l'ha ho un'app qui sul eh, diciamo sul browser che mi avvisa quando un prodotto è scontato da una parte o costa di più dall'altra e cazzate varie insomma farvi vedere adesso ne clicco uno clicchiamo qui per esempio qui non mi riporta nulla quindi eh, il prodotto è buono diciamo come prezzo comunque sia eh, guardate ragazzi perché ne vale veramente la pena secondo me come ho detto vale veramente la pena qui abbiamo xbox one pro dual eh, calling fan eh, che comunque è una combo di tre porte usb per eh, per poter caricare, per poter fare, insomma tutto quello che ci serve ci sono veramente tantissime cose ragazzi io sono passato alla pagina 48 ma ci sono tantissime pagine da visitare, tantissime cose da vedere c'è di tutto di più ragazzi delle cuffie che comunque sono buone anche per PS4 vedete? Eh, poi sono una cuffia militare come avete appena visto c'è parecchia roba ragazzi poi per non parlare di gif card qui abbiamo le gif card gaming, wood, music eh, shopping e altro insomma abbiamo parecchia robetta abbiamo per esempio music abbiamo eh, itunes insomma c'è tanta tanta tanta di quella roba spotify c'è veramente tantissima roba io adesso vi passerò sugli abbonamenti perché questa è una cosa che veramente mi ha stupito ragazzi veramente mi ha stupito Acau cioè abbonamenti eh, per Xbox Live Gold per un anno ragazzi a 34,84 euro poi ci sono altri abbonamenti allora come vedete ragazzi ogni tipo di abbonamento ha la sua bandierina ok quindi vedete per esempio questo non andrebbe bene per noi perché è per eh, America e, e tutto il resto Nord America diciamo e quindi dovremo cercare quello che è più idoneo ai nostri consumi. Come vedete, qui abbiamo un PlayStation Plus per 90 giorni, 3 mesi, ragazzi, a 11,90 euro, cioè 11,60 euro. Scusatemi, ragazzi, roba da matti, roba da matti. Vi parlavo prima in live del PlayStation Plus di un anno, ragazzi. Eh, cioè sono scontati 49 41 poi dipende sempre dalle offerte che ci sono ragazzi quindi l'unica cosa che dovete fare è entrare e valutare ragazzi perché comunque allora qui per esempio me lo da a questo prezzo dove cazzo è che sta eh? 365 giorni eh, playstation plus card italy cazzi e mazzi a 49 euro e 78 ragazzi mentre sul, sul link che io ho messo un anno di playstation eh, se ci cliccate sopra almeno che la no è scaduta anche qui è scaduta anche qui la, la promozione comunque ragazzi fino a ieri stava a 41 euro e, mh, basterà andare qui e avrete degli sconti avrete degli sconti assurdi l'unica cosa che dovete fare come ho già detto è registrarvi, una volta che vi siete registrati al sito eh, potete fare tutto quello che vi pare vedete? playstation plus, trial Guard, nord america ok, questo a noi non ci interessa però comunque sia abbiamo molte opportunità, molte opportunità di scegliere eh, per tutti quanti i vari paesi del mondo quindi c'è di tutto ragazzi, c'è di tutto come ho già detto si può fare qualunque cosa su questo sito e comprare soprattutto qualunque cosa come ho fatto vedere abbiamo cioè abbiamo parecchia roba che altro dirvi ragazzi veramente ci sono addirittura software antivirus per pc business e office eh, design e illustration, driver e utility c'è di tutto ragazzi c'è di tutto non c'è solamente quello che che abbiamo visto io adesso qui non sarei a farvi vedere il tutto perché comunque ehm, c'è veramente tanta roba però per esempio computer e software eh, abbiamo anche la telefonia abbiamo parecchia roba ragazzi veramente parecchia roba quindi l'unica cosa che vi consiglio come ho già detto è di registrarvi e di andare a vedere perché eh, se non vedete non, non sapete insomma non sapete che cosa eh, vi state perdendo vedete qui abbiamo delle attrezzature eh, per quanto riguarda la fotografia eh, per quanto riguarda tante cose insomma magari se, um, avete bisogno di una telecamera una videocamera un, una qualunque cosa per eh, poter eh, riprendere diciamo le vostre mh, le vostre live fare una facecam per esempio da pc qui troviamo di tutto come vedete 30 euro e 50 insomma ci sono prezzoni da paura secondo me molto competitivi a livello di mercato quindi eh, che altro dire ragazzi veramente nulla perché veramente nulla c'è da dire su questo sito mi raccomando cliccate sul link che vi lascio in descrizione su questo link ragazzi ok g2a home dove c'è scritto http www g2a.com slash r slash maxi milk youtube entrerete tramite tramite me su questo sito e avrete tantissimi sconti ragazzi avrete tantissimi sconti quindi io vi consiglio semplicemente di approfittare magari non dovete stare lì tutti i giorni a comprare però ehm, insomma c'è parecchia robina da comprare secondo me c'è parecchia robina da comprare e, e secondo me vale veramente la pena poi ecco come ho già detto qui ci sono delle playstation gift card eh, da 20 euro strascontate e tutto il resto basterà cercare dovete solamente cercare ma andate per categoria e cercate quello che vi interessa di più ragazzi detto questo io vi ho fatto una rapida carrellata di tutto quello che diciamo contiene questo questo sito e di tutto quello che vi può offrire. Come ho già detto ha anche roba da computer, come vedete c'ha Kaspersky, c'ha l'antimalware che Malwarebytes, antimalware, cioè, cioè 4,83 euro ragazzi, tante volte non vale neanche la pena craccarlo perché sinceramente non vale manco la pena craccarlo perché poi magari vi dà problemi, come vedete c'è Norton c'è un sacco di roba ragazzi c'è veramente un sacco di roba e io penso che un po' di acquisti per me li farò li farò perché mi interessa qualcosina perché comunque ci sono parecchie cosine che mi possono interessare e magari potrei trovarle a prezzo scontato vi auguro anche a voi di fare dei buoni acquisti e di trovare quello che interessa di più su questo sito per quanto riguarda l'informatica per quanto riguarda il gaming eh, per quanto riguarda l'elettronica ragazzi e tutto ciò che che state cercando insomma come ho già detto fate degli buoni del, degli buoni sto diventando come dark e ragazzi è una, è una caciara ragazzi pure quando non lo sento divento come lui o incomincio a parlare come lui comunque fate dei buoni acquisti e detto questo un saluto a tutti ragazzuoli e al prossimo video non mancate per il prossimo video perché vi annuncerò il prossimo contest quindi mi raccomando rimanete connessi ciao a tutti belli